Cascio vuoi essere come mi che sia gitto! Ciao Marcia! Sì, ciao! Ciao Marcia! di Marcia! Ciao Marcia! Ciao Marcia! Ciao Marcia! Ciao Marcia! Ciao Marcia! Ciao chi è che c'ha handicap? <ride> che, cazzo che... che cazzo è che ride con un è che cazzo Non mi <ride> ricordo. Cioè, cioè, devi muovere. Ma che cazzo? Fatti pesce prima, coglione. Ma sei sopra? Ma va a fare... che è cazzo vuoi uscire come caccio mi fa il caccio, Fatti getto. Vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, Guarda, guarda che scavo, guarda, guarda che scavo. Oh, non accetti l'amicizia? Provo sono non accettare la richiesta. Vuole essere nuovo, non prende il cazzo. chi cazzo è il mona che sta fischiando. Ne sono messo tutti coglioni. come godo, ho ucciso il nuovo. Su, suca caro. E il cottero, su, Io non lo conosco. Bro, questo qua entra, dice su Artistico, cazzo, eh. Ah, vabbè, è partito il nome, è partito Vieni contro <ride> sul <carco>. <ride> cazzo. <ride> Artistico, <ride> leccamelo. No. Bro, bro, Al contrario. bro, ma sei, bro, ma sei carmo, bro. Uf, come mi chiamo? bro? Sì. Il mio, il mio nome è provveduto, devo. Proibito? Che sei dai, dai, da NASA? Dai, dai carabinieri, bro. Dai, dai carabinieri, bro. Sei ricercato, bro. Sei ricercato, bro. Che hai oh, fatto, rubato buona, le caramelle, bella. bro. Io mi no, sento... Mi sono bloccato. Bro, continua a fischiare le puttane non arrivano, bro. Buono bro. Sei Bro, ma te stiamo morto prima di me, ma cosa vuoi, bro? <ride> Io sono sei un sei messo messo. Caso, bro. Bro, ma vai a fumare, bro ma che cazzo stai invitato, bro? Stai zitto, Ma stai zitto, pussi ancora di latte, bro Pussi di crema per i funghi, bro Ma che cazzo è questo? Oh, autistico, stai zitto, figa Ma che cazzo ti ha invitato, bro? A terra 1 Vaffanculo, nego di merda Che è successo, bro? Sei morto, bro? Stai zitto, bro sei morto? Bro, che è successo? bro? Ti sei raffreddato, bro, ti sei raffreddato, bro Vogliamo fare 1v1, bro? 1v1, bro? Bro, io faccio uno v 1 con i bambini, bro 1v1, bro, voglio fare 1v1 con te, bro Uno 1 bro, voglio fare v 1 con io se cosa devo scorrere in video, bro Di bambini che screavano, bro Bro, ma tu ti hai invitato, bro? Non puoi stare nella gang, bro non puoi sa che nella gang, bro. Eh, che cazzo fai qua? Ah, Esci, bro, mi, mi regali visualizzazioni, bro. Ciao, ah, bro. Io so come che andiamo? dire. Come andiamo, bro. Che io vado fa? bene, bro. Hai sei perso, tu qua il malato, bro. Ma hai perso, bro. Hai perso il bro. È perso, è ho perso, ho perso. Morire, come è stato muoio il bro? <ride> <ride> Vai killare, killo, bravo, fra, è killato, bravo. Bro, bro, bro, bro ma sei calmo, bro. Ma sei calmo, bro, è un gioco, bro. Sei calmo, bro. Dai, chi la mi va a stare? Uno clappato, dimmi oh. <ride> oh, questo è... Eh... <ride>